Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io e oggi siamo tornati con una nuova reaction Stavo girando sul web quando ho trovato questa canzone trash di qualche mese fa credo Ora non ricordo precisamente E già dal titolo fa capire che è trashissima sta canzone Donna con il sapone in faccia Con questo, cioè, ho detto tutto Non ci resta altro che ascoltare questa trashata Seriamente ho paura Sono figo, sono bello, sono un fotomodello What? Ma che c'è? Cioè raga iniziamo alla grande con sta song, alla grande Si vede proprio che sei un fotomodello, sei proprio un figo della madonna Mamma mia Con il mio fisico scolpito, con le donne sono pupito Proprio lui c'è cioè. Sembro uno degli attori con il mio sguardo e due Cosa sto sentendo? Questa è la solita canzone di chi ci crede troppo, di chi si crede un figo, ma non lo è. Mi dispiace mio caro, non sei un figo. Puoi dire che lui è figo? Se ti lancio il mio sorriso subito sei paradiso. Top sorriso! Ciao a tutte le donne, vorrei fanno è bello, sono un bravo ragazzo, ho un fisico sconfitto. La e mi voglio... ah, con questa frase poi hai detto tutto Mi voglio sistemare Grande Grande Io cerco una donna pulita Come si dice Una donna con il sapone in faccia eh, Una donna con il sapone in faccia Pulita Io sapevo una donna a quel sapone Non con il sapone in faccia Con il sapone in faccia fa capire un'altra cosa È meglio non dirlo perché siamo Friendly. Con il sapone in pace Donna con il sapone in pace. Dai che c'è il drop raga in faccia con il <ride> in Non ho capito sta cosa Perché quando ha fatto la capriola ci ha tappato il naso Perché? Pace. Eh vai pace. Ma Top pianista Donna. Ma perché lo lanciano un peluche ma cosa fa con la giacca? Top spogliarellista! Vorrei fare io l'attore e le donne innamorare. Chiude più rime della DPG lui. Se emozione vuoi provare, tu con me ci devi andare. Non ho capito! Ok, ho sentito qualcosa che non dovevo sentire. Del paese, e parlo cioè non sapevo come chiudere questa rima ci cioè ha messo inglese in mezzo Poi secondo me c'ha l'inglese eh, alla Renzi Lo avevo detto io che c'era l'inglese di Renzi Lo avevo detto Che cacchio ha detto non ho capito come me, baby. Eh si è incarcato pure in lui, non ho capito una mazza Ripeto, top inglese Ciao a tutte le donne, vorrei fare un appello, sono un bravo ragazzo Sapete? Ho un fisico scolpito Sì Ho la tartaruga Tartaruga come animale domestico Voglio sistemare, io cerco la donna pulita, come si dice?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 Tutte le eh adesso sboccia. Sono un bravo ragazzo. Ho un fisico scolpito. Oh, la faccia poi c'è, cioè, è uno che dice "Ma perché sto facendo questa cosa?". E mi voglio sistemare. Io che faccia. Come si dice? Una donna con il sapone in faccia. Donna eh, vai, facciamoci la doccia con lo spumante. Donna con il in donna con oh, Gesù! <sessi> no, non ho parole, raga. Donna con il sapone in faccia. Ho scavato talmente tanto nell'internet che ho trovato il culmine del trash. Ciao a tutte. Ma cosa fai? Oh, la Ho un bicchiere scolpito. Ho Ma è una tavoletta di legno. Che sì, sistema. Li cerco la donna come si dice una donna con il sapone in faccia top chiusa ok che dovrei dire di questa canzone non ho parole e, e come ho detto all'inizio una canzone di uno che ci crede troppo fin troppo non ho capito il senso della frase donna con il sapone in faccia perché io ripeto sapevo tutt'altro se è cambiata la frase io non lo so sta a voi giudicare questa canzone nei commenti io veramente non saprei come giudicarlo Perché è ingiudicabile Ecco, cioè sarebbe stato meglio questa canzone con, uh, con un altro tipo Identico a lui Non so se vi ricordate quel pelato che ballava A Ciao Darwin Niente che dire Dopo aver ascoltato questo Cringiata, questo trash. Direi di chiudere qua questo video. Che è meglio prima che qualcuno si suicida. Spero che vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un bellissimo like. Iscrivetevi al canale, seguitemi ovviamente su Instagram e su altri social. Link in descrizione e niente. Noi ci vediamo alla prossima. Sono figo, sono bello, sono un fotomodello.